Allora, parliamo un attimo di te. Yes. Quando sei arrivato a casa ho visto che c'era un cartellone hmm. che ha scritto Borg. Sì. Perché ti chiamano Borgia? Era il soprannome che mi davano i miei amici intimi negli anni passati perché ero sempre uno super operativo, con sempre voglia di fare, organizzare, di fare, Il sabato sera che si fa? Andiamo a cena, a cinema, no, andiamo a ballare, andiamo a fare no, andiamo a un concerto io faccio questo. Allora eh, non, non l'hanno mai visto in maniera negativa del curioso, arrogante, l'hanno sempre visto ah, okay. nel senso cazzo, che c'è sempre voglia di fare, ero no? sempre un vulcano pieno di energia. E nel mondo come ti chiamavano? No, semplicemente Claudio, Tano degli Argentini. Tano è come chiamano gli italiani e gli argentini. E... No, mi hanno sempre chiamato Clodi, fratellini nepalesi, cioè comunque Claudio. Non ho mai amato particolarmente i soprannomi, ti dico la verità. Mi piace più il mio nome per quello che è, però è normale che nel, nel, nel nostro mondo ci sono i soprannomi e i nickname, però non, non mi hanno mai fatto impazzire i nickname. Facciamo un passo indietro, quando facevi il bancario, sì. eri uno stronzo? No, assolutamente, anzi, mi hanno scritto in tanti ex clienti che se ne aspettavano e mi hanno sempre ringraziato per non essere mai stati trattati da numeri ma da persone. Ma io non sono cambiato, eh. ho semplicemente più consapevolezza e il fatto che le cose che dicevo prima, la gente mi dava del no, perché ovviamente il mio stile di vita era esattamente il contrario di cosa stavo dicendo. Però in quello mi sentivo in una gabbia, per cui un giorno certo momento ho dovuto prendere questa decisione perché stavo tradendo me stesso. Certo, Cosa ti fa arrabbiare? La mancanza di rispetto Quello che hai visto nel mondo ne hai vista? Ovviamente sì In India? Sì, però in India ho visto anche tanta compassione, tanta dignità e tanta, tanta generosità Le caste non ti disturbavano? Mi disturbano ma mi rendo conto che fa parte di una, di una cultura e che non sono nessuno per giudicare è una cultura che sta lentamente prendendo piede la controcultura delle caste, nel soprattutto dei giovani. È ovvio che è una cosa che è difficile da sradicare, ci vorranno secoli probabilmente, però ho visto anche uno andare oltre le caste. E le donne? Le donne in India c'è, c'è. Ma se una ragazza occidentale volesse fare un giro da sola in India? Assolutamente sì. L'avrebbe trattata con rispetto. La donna in India in casa dentro un muro domestico comanda lei, però è vista come un oggetto di riproduzione. Fuori dalla casa è un oggetto, non ha, non ha rispetto, però le decisioni importanti della famiglia dipende la donna. Io ho visto un sacco di donne viaggiare solo in India e non hanno mai avuto problemi. È chiaro che il problema più grande che una donna occidentale ha in India è il seguente. Ovviamente c'è internet anche in India. Ovviamente gli indiani guardano porn e ovviamente il 99% dei video su porn sono di donne occidentali. Quindi loro, nonostante comunque non ti tocchino, perché non c'è un discorso comunque di rispetto verso il turista, verso lo straniero, ti guarderanno sempre come una puttana. Quello sì, ti scopriranno con gli occhi. Eh sì. questo è internet probabilmente in passato non era così